Vediamo le due parole sull'Italia, uh, quando noi veniamo a conoscere o veniamo gli appelli che le giornaliste spagnole fanno per la mobilitazione all'avorto, proviamo un'invidia fortissima. Io ho partecipato per due anni, sono stata um, nel gruppo del, dell'ufficio stampa di Non Una Di Meno, quindi facendo questo lavoro durissimo di cercare di convincere le giornaliste a uh, scrivere, Uh, a interessarsi, a fare inchieste, a indagare, uh, beh, uh, la, la risposta che abbiamo avuto dipende dalla condizione di lavoro che vivono le donne giornaliste in Italia. Non si ha un'idea del grado di sessismo che impera nelle redazioni dei nostri giornali. Sessismo che è mh, molto spesso accompagnato dal recato sessuale, eh, e che eh, si iscrive in una dimensione di precarietà assoluta e totale quindi semplicemente le giornaliste italiane non si espongono non si espongono eh, hanno, temono e anche giustamente di, eh, di, di perdere il lavoro eh, di essere ostracizzate in più quando parliamo di un sistema di potere parliamo di questo, cioè le redazioni sono in mano agli uomini e mh, non tutti, cioè uno potrebbe essere tranquillamente un uomo senza essere sessista infatti i nostri compagni sono spesso così ma eh, il sessismo degli uomini che gestiscono le redazioni è, eh, è molto forte e quindi semplicemente non, pro, non possono neanche proporre i pezzi cioè propongono i pezzi ma non, ma non, gli, vengono, eh, non, non gli vengono accettati il 25 novembre scorso a Roma c'è stata una manifestazione che ha raggiunto circa 100.000 persone sul tema della violenza sulle donne. Beh, i, i telegiornali eh, i, hanno dato, se ne doveva parlare perché era il 25 novembre, ma senza veramente un minimo di approfondimento, senza andare sotto, senza entrare in quello che stiamo veramente facendo. Eh, e quindi nel confrontare la, la situazione spagnola con la nostra facciamo i conti con un contesto anche di politica, politicizzazione di base che è molto diverso cioè in Italia ha vinto l'antipolitica e in questo momento sta dominando l'antipolitica che è eh, rifiuto di, dei partiti eh, quindi i partiti sono tutti uguali sono tutta merda eh, anche da molta parte di sinistra viene questa questa, questa questo, questo punto di vista e poi l'antipolitica è intesa come proprio disimpegno rispetto alla, alla, alle forme della politica organizzata tour. e quindi il, il, in questo contesto il movimento femminista italiano eh, partendo usando proprio i social, cioè lo strumento dei social è stato vitale per poter organizzare le cose ha fatto delle robe enormi considerando il contesto in cui viviamo, perché portare in piazza a Milano 10.000 persone in questa, in, questa situazione, eh, in questa situazione non è poco. La destra italiana è stata molto più strategica, molto più più, più intelligente perché cosa ha fatto? Non ha assolutamente attaccato nessuno, anzi ha sussunto il tema della violenza eh, sulle donne, ne ha fatto un proprio tema eh, e eh, sono fatte paradine e portavoci eh, della lotta contro la violenza sulle donne, ovviamente declinata come in termini eh, securitari, ovviamente con il consenso dei mezzi di comunicazione che ovviamente abbiamo dato parola perché queste governano e quindi nei pastori politici le loro dichiarazioni ci sono a differenza delle nostre ed ecco fatto il, il quadrato, no? Tutto come, eh, come, come la teoria del campo sociale eh, ci serve perché è un campo di forze in cui che si gioca in modi diversi nei paesi diversi in forme molto diverse in questo momento studiatela l'Italia perché è un campo di forze interessante eh, in cui siamo ah, stiamo, in cui insomma la destra se, se la sta giocando molto bene eh, il tema dell'esercito del, del, dell che la eh sì, certo, una contraddizione, ma meno male che possiamo porci questa contraddizione perché anche io sposo quanto ah, è stato detto prima, cioè noi eh, la, la nostra è una lotta per la libertà di pensiero e quindi, per, come eh, dicevamo prima, i confini della cittadinanza sono anche i confini dell'esercito. Allora, non è detto che un esercito donne non sia un esercito più volto alla, alla difesa che non, non all'attacco, eh, ma quando per esempio facendo una, una, una, un ragionamento sulla, sulla forza di polizia, eh, nella, nelle forze di polizia il processo di democratizzazione della della forza di polizia si è accompagnato in Italia a una maggiore presenza di donne e eh, non a caso laddove c'è uno stracismo verso una presenza femminile questo processo di democratizzazione è stato, è stato anche bloccato questo non per dire che le donne per essenza sono portatrici di bene e di pacifismo ma eh, che... Eh, la dimensione storica in cui si è costruita la soggettività femminile, quindi eh, con attenzione a certi valori piuttosto che ad altri, continua ad agire nella, nelle, nelle, nelle nostre soggettività. E, ehm, per rispondere anche alla, al tema vostra compagna macedone, eh, in, eh, quello che dovremmo fare Dei, dei femminismi nei diversi stati e una mappatura della, della condizione femminile nei diversi stati in realtà mh, le istituzioni europee ci permettono già di farlo abbastanza bene e allora sarebbe interessante eh, l'impressione è studiando un po' che ci sia una regressione eh, in, in linea di massima ci sia una regressione sui diritti delle donne in gran parte dei paesi europei, ma un punto che visto anche il contesto in cui siamo, che è una proposta di lavoro eh, su cui secondo me dovremmo, eh, che dovremmo prendere come punto di azione, è quello della povertà delle donne nell'Unione Europea, eh, Perché eh, intanto perché eh, c'è una presenza sproporzionata delle donne eh, in, uh, nei settori più poveri, in, intanto donne è sottostimata proprio a causa dei metodi con cui è misurata che non tengono conto di come le risorse sono effettivamente distribuite nel, nel contesto familiare. Eh, intanto perché i, i, le, le, i tassi, gli indici di povertà soprattutto fra le donne più anziane, il gap, la differenza tra pensioni tra uomini e donne è, è mostruosa, cioè E poi perché eh, anche con la nuova pagina governativa dell'Unione dell Europea si rinforzeranno, quindi, okay, si rinforzeranno le politiche di austerity e sappiamo che è dimostrato proprio che queste vanno a colpire esattamente la povertà e in questo caso le donne che sono la parte più povera della popolazione. so break and then we we'll start in the second plan I think